Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovissimo glitch eh, sempre una mia esclusiva per passare i veicoli ai nostri amici o prendere un veicolo dai nostri amici allora per fare questo glitch innanzitutto dovete andare in eh, dispositivi eh, controller e eh, dovete mh, impostare il controller in metodo di comunicazione usa cavo USB, ragazzi. Il controller è questo controller qui. Eh, CHU-ZCT2. Una volta che avete questo controller, potete fare il glitch, ragazzi. L'unica cosa che vi servirà è un amico che vi dovrà passare l'auto. Il glitch funziona anche in Xbox One, ragazzi anche quello che ho pubblicato ieri funziona in xbox one basterà che eh, voi togliate le batterie alla, al vostro controller e connettiate il controller in modalità usb ragazzi giustamente non avendo le batterie si connetterà automaticamente in, in modalità usb io um, non ho xbox one quindi non so proprio come dirvi eh, cosa dovete fare di preciso insomma però comunque questa è una cosa certa se voi togliete le batterie al controller il controller smette di funzionare e se lo collegate tramite cavo usb il controller funzionerà di nuovo insomma una volta fatto tutto dovete avere un centro operativo mobile che deve essere vuoto ragazzi io in questo caso avevo un veicolo però ho preso un veicolo di strada e l'ho messo dentro per svuotare il centro operativo mobile allora ragazzi in primis vi voglio dire il glitch funziona perfettamente di una rapidità assurda quindi io già ho letto commenti nel video di ieri sera non me funziona cavolo non me... se non siete capaci non è che il glitch non funziona ragazzi il glitch funziona benissimo però ripeto se non avete pazienza neanche a fa questo del glitch che è una cazzata lasciate perdere buttate la play spezzate il cd di gta e datevi all'ippica perché dovete fare solo quello. non li sapete fare i glitch non li fate senza che vi offendete ma frega un cazzo chi soffende soffende. ma se non sapete fare i glitch non li fate fatevi missioni fatevi l'rp fatevi dan culo ma non rompete il cazzo questo è quanto quindi partiamo, allora una volta avendo preso un veicolo di strada ragazzi che cosa dovete fare? dovete prendere e entrare nel centro operativo mobile ma per entrare nel centro operativo mobile dovete premere freccia e disconnettere il joystick allora come avete visto a me non ha funzionato subito perché mi ha fatto entrare con l'auto ad alcune persone per esempio anche a me è successo non fa scendere dall'auto ma dovete solamente ritentare ragazzi io potevo tagliarlo sto tentativo e fa vedere il bello del glitch no non l'ho tagliato il tentativo dovete avere anche voi un po' di inventiva quando fate i glitch ragazzi perché se non ci avete inventiva è inutile che fate i glitch quindi ho visto che non funziona ragazzi distruggo l'auto e ne vado a cercare un'altra cerco un'altra auto e ridento il glitch quindi prendiamo un'altra cazzo di auto da un pedone qualunque questo figlio di puttana mai investito ragazzi questa è la, la legge di Los Santos questo scappa Vabbè, vediamo se riusciamo a fregare la macchina allora niente quindi freghiamo la macchina e andiamo a fare il glitch ragazzi quando voi andate dietro al centro operativo e vi compare la freccettina non premete la freccettina rimanete lì prendete la giusta distanza tra macchina dietro e, macch e centro operativo ragazzi in maniera tale che quando vi compare la scritta come state vedendo voi vi fermate appena compare la scritta ragazzi in maniera tale da avere la giusta distanza tra la macchina dietro e quella davanti non mettete la macchina troppo vicino altrimenti non vi fa salire quando state per andare nel centro operativo dovete premere freccia e staccate contemporaneamente il joystick alla premuta della freccia, alla pressione della freccia, scusate, non so sa che cazzo ho detto. Correte verso l'auto che volete prendere, ragazzi, e l'auto è vostra. Vi troverete dentro al centro operativo con l'auto che volete prendere. Per salvarla, ragazzi, come state vedendo, ecco qui l'auto, per salvarla ritornate nel centro operativo e poi ve la portate in garage e l'auto sarà definitivamente vostra ragazzi Io adesso sono rientrato per salvarla riscendo dall'auto e l'auto è definitivamente mia al vostro amico rimarrà il clone come avete potuto non il clone rimana, rimarrà la, la sua auto originale cazzo dico non il clone insomma al vostro amico rimarrà la sua auto. E voi avrete l'auto la del vostro amico. Insomma, ragazzi, è cioè, un glitch abbastanza semplice. Io tante volte cerco parole eh, su parole per spiegarvi un glitch, che è veramente una cazzata. E voi continuate a non capirlo, ragazzi. Io non so più come spiegarvi i glitch. Prima o poi mi ritiro da YouTube solamente per la gente che non capisce un cazzo. Perché mi date sui nervi tante volte, mi date veramente sui nervi detto questo ragazzi, mh, ripeto, questo glitch è un'esclusiva del mio canale, è stato scoperto da eh, persone che collaborano con me, e quindi mh, mi raccomando, chi volesse diffondere questo glitch, eh, mi dia credito per questo glitch, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti